Vi presento il gruppo THC Io Pinsu, Awe, ah, basta, eccoci qui E reperemo un po' per voi da vivo In modo incazzato e decisivo Stacca il notti ve e fai spavè Ed un compline vi fai ve o la me Sono Pinzo MG, senti la voce Dico che il mio giro da pizza è atroce La mattina mi sparo una bella cagata come date le palline mi fumo la giornata E dite te, va fora la mia me, si sè mi il mega pop con si te, c'è e cipeta cipeta e chiapeta riccia Il fu della cicciona ci sta la ciccia Con questo strano giro di farò, Mi vengo qui per Aui che può se vuò Ma siccome Aui preferisce stare piatti tre io e vi lascio soddisfatti Il treno viaggia rima con la spiaggia che d'inverno sembra ancora più saggia. Dal finestrino la vedo in traspare è come una visione, ma non mi pare È così sdraiato tra due sedili uniti. Passo lo i in t, ma il tempo passa inesorabilmente. Anche per me che sono pin sur re, ma re di cosa del rap in italiano. Prendo un micro in mano, dai che ci sfidiamo, io non ho paio. Tu non sei nessuno, io pi e non rega NZU, NZU, il treno viaggia fermando le stazioni biglietti prego imitazioni come tanti nelle nostre condizioni per colpa del sistema che fa le divisioni ma il treno viaggia la notte esce scura e le fa freddo c'è e si vedono solo luci qua e là di auto di lampio, e di città dal finestrino sempre trasparente ma forse è me E dopo circa una villa La notte se ne va Come arrivo ma esisteva già E giù dall'orizzonte Nasce il nuovo lì Il sole sta Il suono il blu E ma chi è e puntuale Come S.P.I. Che prenderà via Tra poco un attimo Appena avrò finito questa rima Anzi prima Così fa rima E il treno viaggia Tra stati e stati Fra case e prati Fra i due lati Su rotaie lunghe parallele tutte le frontiere, e l'ultima dogana ho passato, ancora un'ora e sono arrivato, destinazione di